Ciao a tutti oggi prepareremo l'insalata di pasta estiva il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono pasta corta mozzarella carne in gelatina zucchine olio peperone rosso aglio sale pepe basilico e acqua diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio l'aglio ed azioniamo i bimbi per tre minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio aggiungere le zucchine peperoni, il pepe e il sale ed azionare il bimbi per 20 minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft. Le verdure sono cotte, versare in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il sale e portare all'ebollizione per 8 minuti, 100 gradi. Velocità 1 Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. la pasta è cotta scolarla e versarla nella ciotola con le verdure amalgamare con la spatola lasciamo intiepidire aggiungere la carne in gelatina il basilico Ed amalgamare bene. Unire la mozzarella tagliata a dadini ed amalgamare. Impiattare e servire. Insalata di pasta estiva. Grazie e alla prossima ricetta.